Ciao a tutti, sono Alex Maret. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per il camp. Mi raccomando, divertitevi. Vi mando un grande abbraccio. Ciao.